Benvenuti a tutti a questa uh, altra puntata della serie From Python Import More, uh, attraverso il quale cerchiamo diciamo, di esplorare un pochino le, eh, le cose anche un po' diverse, anche un po' divertenti che si possono fare eh, eh, e ottenere utilizzando l'ambiente Python. Oggi ci occuperemo di, ho eh, intitolato questa puntata, microgiochi, eh, cioè la costruzione di giochi usando... Eh, dei, eh, dei microcontrollori, delle micro schedine eh, che adesso vi racconto. Eh, essenzialmente useremo delle schede eh, che eh, prendono il nome di microbit, sono schedine di questa dimensione, quindi vedete eh, la dimensione è un pochino più piccola rispetto a una carta di credito, grosso modo, la stessa altezza ma più stretta rispetto al badge del Politecnico che avete, eh, adesso lo inquadriamo meglio chiaramente per vedere meglio i dettagli, eh, schedine di questo genere che sono eh, programmabili eh, eh, facilmente e anche ovviamente utilizzando Python, che qua si vede un pochino meglio, una scheda eh, relativamente piccola, relativamente semplice eh, da programmare, di cui adesso impariamo un pochino a conoscere i dettagli. Eh, queste schede sono prodotte dalla BBC, eh, diciamo così, inglese, eh, la, la, la, la società, diciamo così, televisiva inglese che ha investito, diciamo così, delle sterline nel, eh, nell'educazione e quindi ha fatto produrre, ha fatto creare questa scheda eh, di cui trovate tutti i dettagli su questo sito eh, microbit.org, ovviamente. Eh, ehm cosa contiene questa scheda, come è, com è fatta, quali sono diciamo, le sue caratteristiche allora proviamo a vederla un pochino più eh, in, in dettaglio ecco questa è una visione eh, ingrandita eh, di, di questa scheda eh, e fa vedere eh, diciamo così, le schede in primo piano eh, e in particolare i componenti di cui sono composte eh, qui avevamo indicato il fatto che la scheda avesse degli input e degli output in particolare dei led e qua vediamo eh, in una matrice 5x5 questi puntini qua che sembrano bianchi. In realtà sono delle luci LED che si possono accendere, dei LED rossi che si possono accendere. Abbiamo dei bottoni, un pulsante che si chiama A messo qui e il pulsante che si chiama B messo qui, che possono essere premuti facilmente. Eh, poi in realtà internamente. Eh, questa scheda eh, qui lo, la vedo da dietro, eh, ci ricorda che ha un processore, questo è il processore, eh, la CPU, questo è invece è un chip aggiuntivo per l'interfaccia, per, per le, le, le periferiche, ha un pulsante di reset, questo è sul retro, pulsante per azzerare, eh, il, il, il, riavviare di fatto la schedina, c'è un connettore USB, un, micro, un mini USB come quello diciamo così, dei cellulari attraverso cui possiamo collegare al computer programmarlo e anche eh, diciamo così, alimentarlo e poi c'è uno spinotto per collegarlo delle batterie, quindi due batterie da un volta e mezzo eh, si alimenta tre volte dopodiché ha tutta una serie di, di altri connettori di basso numerati 1, 2, 3 con delle altre diciamo così, eh, piccoli connettori più, più, più, più stretti ecco, questi servono per collegare del, degli altri eh, ingressi come sensori esterni oppure delle altre uscite come dei comandi esterni e quindi su questa piccola schedina sono integrati oltre che appunto la radio eh, led e bottoni che sono la cosa più visibile c'è una radio bluetooth che permette ai vari microbit di parlarsi tra di loro, lo vedremo anche in un esempio eh, c'è un accelerometro che permette al microbit di sentire i movimenti, le, le, gli spostamenti, le inclinazioni eh, c'è una bussola, c'è un sensore di luminosità che in realtà sono gli stessi led che, che fungono, possono fungere anche come sensore di luminosità sensore di temperatura e poi tutti i piedini di input output per collegarci eh, altri tipi di dispositivi eh, negli ultimi modelli sono usciti un paio di settimane fa c'è anche la possibilità di generare e ascoltare dei suoni perché hanno anche un microfono e un altoparlante integrati mentre i modelli che vi faccio vedere adesso non ce l'hanno e poi ovviamente c'è il processore come vi dicevo tutte le informazioni le potete trovare su questo sito qua eh, microbit.com dove eh, racconta, chiaramente è, fatto molto, è pensato molto per i bambini età, diciamo così, età molto più bassa della vostra ehm, e, e vi dà eh, anche idea dei progetti che si possono fare tra l'altro si può eh, programmare anche con un'interfaccia diciamo grafica, visuale a blocchi drag and drop simile un pochino al, all'ambiente Scratch che probabilmente molti di voi hanno già conosciuto ehm, in realtà il eh, microbit non è l'unico modo di usare Python eh, ehm, all'interno di una piccola scheda. Eh, ci sono varie soluzioni eh, che si basano sul fatto che il linguaggio Python è stato portato anche sui microcontrollori. Eh, di fatto c'è questo eh, micropython che è un porting, un trasporto del linguaggio Python all'interno di microcontrollori. Eh, questo eh, è un esempio no, della, del sito di MicroPython che racconta come hanno tradotto il Python che conosciamo, che gira su PC, eh, su un, micro, un microcontrollore che chiaramente è una CPU con una potenza di calcolo molto più bassa. Questa è una scheda Pyboard che loro propongono eh, per sviluppare delle applicazioni eh, diciamo così di controllo semplici o anche educative gio dei giochi eh, sulla scheda Python ma questo è solo l'inizio no, della eh, la punta dell'iceberg perché se andiamo a vedere ad esempio Adafruit che è un noto fornitore di elettronica per, per hobbisti eh, ha sviluppato una versione personalizzata e semplificata del, eh, del micro Python che è chiamato CircuitPython. Python Python per circuiti, trovate tutto su questo sito e queste sono eh, solamente le, le, le, le fotografie, le miniature di tutti i tipi di scheda su cui questo circuit Python si può, eh, si può installare. No? E come si vedete, se volete andare a vedere sul sito e dare un'occhiata, vedete che molti di questi sono proprio pensati per fare dei giochi, dei gadget, no? divertirsi un pochino con l'elettronica. Questo è tutto l'ambiente no? dei microcontrollori che in particolare appunto eh, da poco supporta Python. E tornando al nostro eh, microbit della BBC eh, questo signore che si chiama Damien eh, in una, di fatto in un lavoro estivo eh, ha fatto un porting del micro python per poter funzionare sul microbit stesso e quindi vi trovate su questo sito tutta la documentazione eh, ufficiale del micro python e le librerie python che possono girare sopra il microbit no? e che noi sicuramente, oggi diciamo così guarderemo e inizieremo a conoscere inoltre esiste un altro sito che è un pochino più divulgativo sulle pagine ufficiali del microbit che parla appunto della, della come usare python sul microbit no, il microbit normalmente viene usato con il linguaggio blocchi come vi dicevo però è possibile anche trovare delle informazioni qua sulla sua programmazione in python quindi in pratica noi faremo riferimento oggi negli esempietti che faremo a questi due siti. Il primo è un pochino più, questo sul, sul, sul sito microbit è un pochino più divulgativo, racconta un po' le cose, fa degli esempi un pochino diciamo così, più interessanti, un po' più spiegati in modo diciamo così, semplice eh, mentre invece la documentazione più approfondita la troviamo sul sito di destra che è quello dove c'è proprio cioè, la, la documentazione tecnica eh, vera e propria quindi faremo riferimento a questi due siti il primo eh, per qualche esempio per comprendere un po' meglio le cose di base il secondo per vedere un po' l'elenco delle funzioni un pochino più avanzate Ecco, come si sviluppa? Qual è l'ambiente di sviluppo per questi? Eh, ci sono eh, due, due modalità, eh, principalmente, in realtà sono molte di più, ma cioè, fermiamoci a queste prime due, eh, in cui è possibile usare un editor fornito direttamente dalla, dalla BBC, quindi dal, sul sito di Microbit, eh, online. Quindi si può semplicemente aprire il sito, questo sito python.microbit.org, e cominciare a scrivere, eh, un po' come scriviamo su REPL, eh, ma eh, con la possibilità di eh, connettersi, qui c'è un tastino che si chiama connect e connettersi al microbie e scaricarci sopra il programma eh, questo è, è comodo perché ci permette in 10 secondi di cominciare a programmare ma l'altra parte è un pochino scomodo ehm, perché non ha nessuna facilità di programmazione quindi non ha la documentazione, l'autocompletamento delle funzioni eccetera eccetera allora io per questi esercizi suggerisco di usare un altro eh, ambiente di sviluppo con un nome un po' particolare si chiama MU, <ride> Mu si installa da questo sito CodeWinMu è eh, semplicemente un programmino che vi installate sul, sul vostro computer, c'è cioè la versione sia per Mac che per Linux che per, che per Windows ehm, e potete tranquillamente eh, cominciare a, a, a, a programmare, come vedete da questa animazione eh, c'è eh, tutta la, la funzionalità a cui siamo abituati di autocompletamento eh, del, del codice e poi ci sono come vediamo anche dei tasti per poter, questa è già la versione di MU che ho già installato su questo computer, eh, vedete che c'è un tasto che si chiama flash che eh, esegue il codice dentro, eh, direttamente dentro il, il microbit una volta che sia collegato tramite un, un cavo USB l'editor MU eh, se vediamo qua su questo bottone mod eh, è adatto eh, a, a essere utilizzato con vari tipi di controllori potremmo addirittura usarlo con python normale al posto di PyCharm eh, molto più è un, un ambiente un pochino più semplice, più, più di base eh, però si può usare per programmare normalmente sotto, sotto Windows oppure noi lo useremo per programmare sotto eh, microbit mm. eh, okay. Come, come programmiamo, come lavoriamo all'interno eh, del, eh, del, dell'ambiente microbit eh, di fatto eh, tutte le funzioni che ci servono sono in questo modulo che si chiama microbit quindi prima di tutto dovremmo importare il codice e il modulo microbit importiamo per semplicità tutte le funzioni che ci sono e poi dovremo un pochino entrare nella logica di programmazione di un microcontrollore se noi scriviamo un programma su, su personal computer, eh, normalmente il programma parte, poi chiede dei dati, poi stampa dei risultati, poi il programma termina, se ho bisogno lo riesgo una seconda volta e così via. Con i microcontrollori non è così, il microcontrollore, eh, immaginate di avere il microcontrollore che è dentro il vostro forno microonde, ecco. dal momento in cui attaccate la spina, quel microcontrollore fa un compito solo, quello di permettervi di impostare il timer e di comandare eh, diciamo così, la, la, la, eh, il generatore di microonde e la durata eh, per cui deve essere esposto il cibo, basta, ha un compito solo, questo compito inizia a farlo non appena accendi la corrente e, e finisce di farlo quando togli la corrente, quindi la struttura, eh, perché quel processore ha un compito solo, non è programmabile, non potete farci caricare un programma diverso sul CPU, sul microcontrollore del vostro forno a microonde, hm? Allora, la logica qui è la stessa, noi abbiamo un processore che parte quando lo accendiamo, inizia ad eseguire un programma e eseguirà sempre a eseguire lo stesso programma, continuerà sempre a eseguire lo stesso programma fino a quando non lo scolleghiamo o fino a quando, beh, in questo caso lo possiamo riprogrammare, quindi fino a quando non lo riprogrammiamo. Quindi il cuore di qualunque eh, microcontrollore è un grosso ciclo infinito, vedete che c'è un while true qua, e true vuol dire che questo ciclo viene eseguito per sempre perché la condizione di, di esecuzione del ciclo è una condizione che è sempre vera per definizione quindi in pratica noi abbiamo eh, un programma che esegue un ciclo all'infinito per sempre e eventualmente potrebbero esserci delle istruzioni davanti in testa eh, da eseguire una volta sola come codice di inizializzazione quindi creo certe variabili, creo delle liste creo delle strutture dati di appoggio e poi però comincio a eseguire il ciclo che eh, il processore eseguirà fino a quando avrà corrente, fino a quando non staccheremo la spina, in pratica. Mm? Eh, e qui, in questo ciclo, lui dovrà controllare tutto ciò che gli, gli capita intorno, se ho premuto un bottone, se l'ho spostato, se la cambiata la temperatura, eccetera, eccetera, in funzione chiaramente dell'applicazione che vogliamo creare. Il programma più semplice che possiamo scrivere, mm, ad esempio, è questo. Poi vedremo un po' le funzioni eh, che, eh, che vengono usate, no? Ad esempio, eh, Proviamo a leggere il codice, poi impariamo un pochino a vedere le funzioni, ma è facile da leggere. Se, qui sono detto questo while true, quindi dentro il ciclo che immaginate che venga ripetuto sempre all'infinito mille volte al secondo, una cosa di questo genere, cioè l'esecuzione di questo durerà qualche microsecondo, quindi questo ciclo verrà eseguito migliaia di volte, centinaia di volte al secondo, almeno. Se button A is pressed, quindi se il bottone A è premuto, display.show image.happy if button B is pressed display.show image.set quindi ogni volta che passa di lì lui controlla se è premuto il bottone A mostra questa immagine sul display se è premuto il bottone B mostra quest'altra immagine sul display proviamo a vederlo dal vivo ehm, e proviamo a scrivere direttamente questo programma e vedere come si comporta quindi from microbit importo la libreria microbit while true If button A Vedete che c'è l'autocompletamento Is pressed Se il bottone A è premuto Allora display.show eh, Image.happy If button Invece se è premuto il bottone B Is pressed eh, Allora fai vedere un'immagine un Un'immagine Triste. vediamo cosa succede in questo caso questo, eh, queste sono delle costanti vedete che siete tutte in maiuscolo sono delle costanti che sono predefinite all'interno della libreria microbit allora a questo punto cosa facciamo colleghiamo il microbit eh, quindi prendiamo il cavo, un cavo usb che arriva dal computer dal pc praticamente che è collegato al mio pc e lo attacco al microbit stesso sulla porta usb che c'è dietro così adesso eh, dietro sul retro si accende una spia arancione che indica che lui è alimentato, riceve la corrente e lui qua sta eseguendo un primo programma che avevo caricato sopra ehm, ma adesso a noi non interessa che programma c'era caricato su questo microbit eh, col tasto torno qua su, su mu, col tasto flash scaricherò questo codice python sul microbit quindi cosa succede? succede che attraverso il cavo usb dal computer viene caricato il programma sul microbit stesso se io lo giro a rovescio nel momento in cui premo flash adesso lo premo vedete che questo led lampeggia un po' di volte e lampeggia durante il trasferimento quando smetti di lampeggiare, quindi ritorna arancione fisso significa che il caricamento del programma è terminato quindi adesso questo microbit ha, ha a bordo il programma che abbiamo appena scritto. Un programma nel quale se io premo il bottone A, compare una faccia, diciamo così, sorridente, se invece premo il bottone B, prendiamolo con la dito da sotto, compare una faccia triste. Quindi a seconda che io premo A, B, A, B, posso modificare, forse così si vede un po' meglio, no? l'espressione che compare, la faccina che compare, sui, sui led, disegnata sui led del microbit mm? questo è il programmino più semplice il corrispondente di Hello World fatto però diciamo così, su questo microcontrollore su questa schedina cosa succede? proviamo a fare un esempio se io premessi contemporaneamente A e B se premiamo contemporaneamente A e B è un pochino impazzisce perché vedete che continua a commutare tra una faccia e l'altra quella sorridente e quella triste eh, perché lui esegue le istruzioni così come lo scritte esegue le istruzioni così come lo scritte e quindi ehm, eh, se A è premuto fai vedere la faccia felice e poi qualche microsecondo dopo controlla se B è premuto e anche questo è premuto e quindi farà vedere oh, l'immagine triste scusate ho cancellato per sbaglio alcuni caratteri qua hm? ehm, e se noi volessimo a questo punto eh, diciamo così complicare ah, no, ehm, vediamo un attimo cos'altro possiamo fare su questo microbit queste sono alcune delle funzioni principali no, che, che la libreria microbit ci mette a disposizione quindi abbiamo visto che i bottoni A e i bottoni B si possono leggere in qualunque momento chiedendogli se sono premuti se l'utente li sta premendo eh, oppure se è questo getpress che si chiede, che ci dice quante volte sono state premute eh, nel passato cioè rispetto all'ultima volta che l'ho chiamato quindi eh, uno è la pressione attuale al presente e questa è la pressione al passato ci sono tutte le funzioni legate al display, show permettono di far vedere un'immagine con una costante simbolica sono le immagini predefinite oppure fornendole la bitmap sotto forma di stringa in base 16, eh, se volete approfondirlo chiaramente nella documentazione c'è tutto, clear lo cancella, set pixel accende un singolo pixel con un certo eh, x è il numero di riga tra 0 e 4, y è il numero di colonna tra 0 e 4 e value è la luminosità tra 0 e 9 in questo caso. E se invece vogliamo far vedere un messaggio lo possiamo usare con il metodo scroll perché lo fa scorrere visto che sul display è molto piccolo, ci sta solamente un carattere per volta. C'è lo scrolling che fa scorrere un messaggio. Poi abbiamo la lettura della bussola, la lettura dell'accelerometro. Che posso leggere andando a leggere le componenti del vettore accelerazioni lungo le assi X, Y e Z. Eh, se il microbit è fermo lui comunque sentirà l'accelerazione di gravità, il 9,8 lungo l'asse Z, se invece lo incliniamo in posizioni diverse, eh, cioè l'asse Z è quello che attraversa il microbit dall'alto verso il basso, eh, l'asse X è quello invece corrispondente alle rotazioni in questo verso, l'asse Y è quello invece corrispondente alle rotazioni in questo altro verso. Quindi eh, se io lo inclinassi così, tutto verso destra, troverei un'accelerazione lungo l'asse X pari totalmente all'accelerazione di gravità, eh, positivo, invece da questo parte lo troverei pari all'accelerazione di gravità negativa, eh, ovviamente spostandomi lungo X aumenta, eh, aumenta l'accelerazione lungo X ma diminuisce l'accelerazione lungo Z, perché Z a questo punto si sta spostando sempre in modo perpendicolare al piano. De, de la, del circuito eh, elettronico no? quindi ci vuole un po, di bisogna prendere un po' di familiarità per riuscire a capire conoscendo l'accelerazione di gravità andando a controllare le x y e z a capire come è orientato nello spazio questo sempre se fermo se invece lo stiamo muovendo allora chiaramente l'accelerazione che viene sentita dall'acceleratore interno è molto più complicata quindi diventa anche più complesso infatti ci sono già dei metodi predefiniti in questo caso c'è un metodo work gesture che si chiede se c'è stato un certo gesto e, e, e, e MicroBit è già capace a riconoscere un certo insieme di gesti, tipo ad esempio cadi, batti, eh, eh, scuotilo quindi un movimento di questo genere viene riconosciuto automaticamente e, e lo possiamo eh, ottenere in questo modo. E poi c'è tutta la parte radio che permette di inviare con send e ricevere con receive dei messaggi che sono delle piccole stringhe di testo eh, tra. Uh, microbit diversi e quindi possiamo fare anche dei giochini diciamo, a più giocatori uh, bisogna solamente impostare le varie, i vari microbit che vogliamo far comunicare con lo stesso canale radio e con lo stesso gruppo di comunicazione il canale radio semplicemente imposta la frequenza e il gruppo invece imposta un, insieme, un, un numero uguale a tutti i microbit che se vogliamo far lavorare quindi se anche avessimo 10 microbit nella stessa stanza ma ne vogliamo far parlare solamente 2 a quei due diamo lo stesso numero di gruppo poi come vi dicevo nella eh, documentazione eh, in particolare qua c'è tutto, eh, ci sono tutti gli esempi vedete sulla sinistra come posso gestire le immagini eh, e ci fa vedere eh, le immagini che posso creare come posso gestire i bottoni eccetera e nella parte di questo sito eh, della microbie diciamo tutto è spiegato in modo molto semplice con qualche esempio e invece nel sito di Damien, come dire eh, anche qui c'è una spiegazione semplice come ad esempio, dei bottoni eh, con qualche esempio in più e poi c'è la parte, vedete qua sulla sinistra API reference, cioè il riferimento proprio della libreria dove sui bottoni, se vado su Battles, mi dà il nome degli oggetti, i nomi dei metodi con la loro definizione, quindi mi dà la definizione vera e propria no? di che cosa fanno eh, e che parametri servono e che comportamento hanno, no? quindi abbiamo sia la parte introduttiva sia sì, la parte approfondita ehm, proviamo a modificare questo piccolo programmino e dire va bene, quando l'utente preme A mostra la faccia felice quando l'utente preme B mostra la faccia triste quando l'utente preme entrambi i bottoni allora cancelliamo il display e questa cosa molto semplice eh, ci, ci aiuterà a capire no? Un, di nuovo uno dei, no, dei trucchi, o dei problemi nella programmazione dei microcontrollori eh, semplicemente sarebbe aggiungiamo no? ci dice il testo queste due cose le fa già il programma aggiungo questa terza se premo entrambi i bottoni cancello il display vabbè allora un bottone premuto so come si scrive button A is pressed and anche il secondo button B is pressed mi chiedo se sono premuti entrambi usando l'operatore AND e a questo punto farò un display.clear semplicemente no? ho aggiunto una terza funzione rispetto alle due che già era in grado di compiere allora vediamo un po' eh, cosa fa in questo caso faccio il flash, quindi salvo vediamo se funziona premo A Sorride, premo B è triste. Questo lo faceva già. Li premo entrambi. Ecco, se li premo entrambi eh, non, non si cancella. No? Sembra che non si cancelli eh, perché? Eh, perché lui poverino faccia che gli ho chiesto, quindi e poi lo fa in modo rapido, veloce. Quindi, se io ho premuto entrambi i bottoni, sicuramente ha cancellato il display, ma poi subito dopo torna su e vede che A è premuto e quindi fa vedere la faccia felice. Ma poi tra l'altro vedrà anche che B è premuto e allora farà vedere la faccia triste. Quindi devo fare attenzione che se entrambi sono premuti, io non devo più andare a considerare queste due altre condizioni. Eh? E il problema è che appunto le istruzioni non vengono eseguite una volta sola, ma vengono eseguite all'infinito all'interno di un ciclo. Quindi questa cosa qua io magari la metto in un bel else, che fa sì che tutta questa parte venga eseguita solamente se i bottoni non sono entrambi premuti. Quindi se io vado a modificare adesso, vediamo se funziona meglio, premo A sorride, premo B è triste, li premo entrambi, effettivamente si cancella. Il problema è che cancello. Quando lascio andare le dita però torna un simbolo. Allora in realtà il pre premere contemporaneamente i due bottoni per farlo cancellare sembra funzionare finché li tengo premuti ma quando le lascio andare in realtà compare qualcosa, ho una faccia che sorride o una faccia triste. Eh, perché? Eh, di nuovo, perché io quando sollevo le dita in realtà non sto sollevando ehm, le dita eh, contemporaneamente. No? Io le premo entrambe, sono entrambe premute, ma quando le lascio, eh, o sollevo leggermente prima il dito sinistro o leggermente prima il dito destro, per quei pochi microsecondi in cui c'è un bottone che ho già sollevato e l'altro che non ho ancora sollevato, eh, ci sarà il mio eh, programma che vede che questa condizione è falsa, perché non sono più tutti e due premuti, ma uno dei due è premuto, e allora, eh, quando lascio andare, il tasto, lui immediatamente, lascio andare i due tasti, immediatamente lui prende un, quello dei due che è premuto, hm? che non è ciò che voglio. Allora, un modo potrebbe essere di darmi un po' di tempo no? permettermi di sollevare sì, i due tastini ma sollevarli eh, con, un certo, eh, con un certo ritardo dammi un po' di tempo se io non li sollevo esattamente nello stesso microsecondo magari li solleverò a qualche microsecondo di distanza allora non andare a controllare il bottone A e il bottone B eh, subito dopo che ho lasciato andare i due bottoni premuti dammi un attimo di tempo e poi dopo puoi a controllare e chiaramente funziona e eh, funzioni come prima quindi in questo caso potrebbe essere è sufficiente aggiungere un'istruzione di slip che insomma mettiamo 50 millisecondi dovrebbe bastare eh, 50 millisecondi è un duecentesimo di secondo eh, no scusate è un ventesimo di secondo eh, quindi un tempo trascurabile però dovrebbe essere sufficiente perché se, se non sono troppo scordinato, dovrei riuscire a sollevare contemporaneamente le, le due dita eh, quindi questo slip 50 vediamo adesso eh, se funziona eh, premo A, premo B, va bene, li premo entrambi finché funzionava, lascio andare, per fortuna è rimasto spento quindi premo A, premo B, premo entrambi, lascio andare entrambi e non c'è più quel trucco perché io riesco a sollevarli effettivamente in un tempo che per me è contemporaneo in realtà per il calcolatore è inferiore ai 50.000 secondi se sollevassi lentamente, in questo caso sollevato troppo lentamente il secondo, in questo caso ho sollevato troppo lentamente il primo, chiaramente mi compare la faccina come prima. Quindi dobbiamo tener conto eh, non solamente delle operazioni che dobbiamo fare, ma anche del momento in cui le facciamo. No? E questa è, è una programmazione, diciamo così, che si dice eh, in, in tempo reale praticamente. No? Dobbiamo pensare anche al tempo di esecuzione delle varie operazioni, non solamente a, alla alla loro sequenzializzazione no? e questo è chiaramente un problema in più ehm, ma una volta entrati in questa logica che appunto non è la prima volta non è intuitiva no? crea dei problemi di programmazione in più si possono poi fare delle cose eh, carine, io qua ho due esempi guidati cui diciamo così vi, vi racconto molto brevemente ma vi lascio poi eh, la possibilità di, di, di, di, di svilupparli diciamo così eventualmente per conto vostro ma vi distribuisco poi i sorgenti saranno poi elencati nel, nel commento del video dove, un, dove si potete scaricare questo esempio um, io posso uh, ad esempio proporvi di, uh, qua, di fare un piccolo giochino in cui uh, ci scambiamo dei messaggini segreti diciamo, tra, due, tra due amici um, e quindi usiamo la funzionalità radio uh, L'ho allora, diviso in due passi nel primo passo scegliamo quale messaggio mandare quindi facciamo un piccolo programmino che eh, invia diversi tipi di... Eh, cioè che permette all'utente di visualizzare diversi tipi di icone. Ogni volta che premo il tasto A passa a un'icona diversa. E poi magari quando scuoto il microbit cancelliamo il display. Ehm, quindi ogni volta che premo comparirà un'icona diversa sullo schermo. Questo come si può ottenere? Io qui ho già, per brevità eh, ho già caricato... La soluzione no? si può ad esempio eh, utilizzare eh, una eh, pardon, pagliato, questo. Eh, si può utilizzare eh, un array, hm, Python, che contenga i vari messaggi e poi un, un, un intero current che mi dice quale messaggio devo visualizzare in questo momento. Mostro display.show message di current quindi fatte queste immagini altro non sono che stringhe che vengono messe dentro una lista quindi usiamo le liste come abbiamo già imparato a utilizzare eh, se viene premuto un bottone incremento semplicemente il valore current quindi da 0 diventa 1 da 1 diventa 2 e così via ovviamente devo fare attenzione che dopo l'ultima immagine deve tornare alla prima quindi avrò modulo numero di messaggi in modo che quando raggiungo il numero di messaggi ritorno a 0 e poi ovviamente mostrerò questo messaggio in più c'è questo ciclo strano while button A is pressed eh, a che cosa serve? Eh, serve a far, ad aspettare che il bottone venga eh, eh, lasciato andare eh, se io premo A ovviamente esegue questa istruzione ma se tengo premuto A, magari anche solo per un decimo di secondo, ma in un decimo di secondo lui ne fa di giri, no? centinaia di giri. Allora ogni volta verrebbe eseguito questo e cambiata l'icona. Velocissimamente. Sarebbe no? un vortice di icone che cambiano. Io invece voglio dire: premo A lo cambi, lascio andare, lo ripremo, ricambi di nuovo. Quindi io questa, questo codice che c'è qua, la linea 13, la pass è un'istruzione Python che non fa nulla però ovviamente quando scrivo un while serve un'istruzione come corpo quindi un corpo che non fa... non c'è nulla da fare qua ma aspetto che il bottone venga lasciato andare cioè finché il bottone è premuto stai fermo lì, ti intrappolo, ti blocco, non fa nient'altro quindi io quando premo il bottone cambia l'icona e fino a quando non lascia andare il bottone... Eh, eh, mi fermo, non la cambio ulteriori volte no? ti impedisco di cambiare vorticosamente, aspetto che tu con calma, aspetto che tu lasci andare il bottone poi c'è eh, il codice sull'accelerometro, come dicevamo eh, prima eh, se, se c'è un gesto di tipo shake, allora cancella il display ma no, questo l'ho aggiunto semplicemente questo se lo eh, salviamo eh, sul, sul microbit vediamo che eh, abbiamo Mostrato la prima immagine, ogni volta che premo A cambia, c'è il cuore, c'è il teschio, c'è la croce, poi di nuovo uno sorride, triste, cuore, teschio, croce e così via. No? Quindi premendo A ogni volta e io lo premo, lo tengo premuto, quando lo lascio andare cambia l'icona. Se lo premo più volte rapidamente chiaramente cambia rapidamente, ma se lo tengo premuto non c'è... Problema, il programma mi aspetta anche se io sono lento col dito il programma aspetta che io lo lasci andare e lo riprema e così via se invece voglio cancellare faccio uno shake quindi un, no? un piccolo movimento e l'immagine viene cancellata perché l'accelerometro ha eh, rilevato l'operazione di shake no? la, la, il gesto di scotimento eh, da questo è facile continuare andare al passo successivo e dire ok una volta che io ho scelto l'icona premendo il tasto B eh, mando quest'icona via radio a un altro microbit un altro microbit su cui ci sarà lo stesso programma identico e che quindi potrà ricevere no, il messaggio del primo immaginate di usare questa cosa qua per copiare gli esami ah no anzi scusate meglio se non ve lo dico ehm, no, e quindi seleziono sempre col tasto A il varie icona, poi a un certo punto premo B e quest'icona che ho selezionato verrà mandata all'altro microbit che la riceverà e la visualizzerà questo come avviene? e anche qua andiamo a vedere il codice che eh, avevo già preparato eh, ma la parte divertente è crearlo eh, semplicemente quando è premuto il bottone B manda send via radio il valore corrente eh, poi lui ha bisogno di una stringa quindi convertiamo l'intero in stringa ma questo lo sappiamo fare con la funzione str eh, ovviamente per poter mandare qualcosa via radio ho dovuto configurare la radio su un certo canale e accendere eh, la, la radio no? C'è cioè, il comando on e off per accendere e spegnere prima di poter trasmettere ovviamente quindi questo è molto semplice quando premo B manda il valore della variabile intera current e, e, e chi lo riceve cosa fa? Beh, chi lo riceve è semplicemente con il metodo receive eh, può ricevere un messaggio, quindi io mi chiedo ogni volta, siamo sempre dentro lo stesso while, mi chiedo ho ricevuto un messaggio? Il metodo receive può darmi due tipi di, eh, di valori di ritorno, può dirmi non hai ricevuto nessun messaggio, quindi viene in questo caso restituito il valore speciale none che sta per nulla in python, oppure ho ricevuto un messaggio e che in questo caso è sotto forma di una stringa allora se è una stringa io questa stringa la posso eh, convertire in numero intero eh, e poi eh, questo numero intero lo posso usare per identizzare il mio, il mio valore di messaggio eh, e, eh, e mostrarlo eh, poi mostrare poi l'icona corrispondente quindi se ricevo allora eh, se ho ricevuto qualcosa allora lo uso per decidere quale icona mostrare se invece non ho ricevuto nulla questo NAN semplicemente a questa iterazione, a questo giro non far nulla, andrò a controllare il bottone A, andrò a controllare il bottone B, eccetera, eccetera, e tornerò a controllare la radio di nuovo eh, tra un attimo. Allora vediamo come funziona questo. Anche qua facciamo un flash sul, eh, sul microbit e eh, a fianco di questo ho già, avevo già precaricato lo stesso programma identico su un altro microbit, l'attacco solo qui a un alimentatore. Mm? Quindi queste due microbit hanno lo stesso programma che gira, io uso il primo, il solito con cui abbiamo lavorato, il premere A mi cambia la faccia, se io adesso sono sulla eh, X, ad esempio, premo, premendo B, in teoria questo microbit manda via radio all'altro il simbolo corrispondente al B, in questo caso sappiamo che current vale 4, e quest'altro ricevendo current uguale 4 dovrà mostrare esattamente quel simbolo. Poi io posso cambiare, prendo il cuore e gli mando il cuore. Ovviamente questo funziona anche al contrario, entrambi hanno lo stesso identico programma sopra. Eh? Quindi anche qua premendo A avrò vari simboli che si vedono e, eh, po e potrò, anche qua, premendo B sul secondo, il simbolo viene trasmesso auto automaticamente eh, sul, sul primo. grazie quindi a questi, diciamo, questi giochini con la possibilità di, fare, eh, di usare la radio possiamo appunto costruire anche delle applicazioni dei giochini che lavorino con più eh, utenti contemporaneamente eh, volevo ancora farvi vedere un altro esempio di che cosa si può fare diciamo così con questo tipo di dispositivi un altro tipo di gioco eh, che io ho chiamato eh, in questo caso Alien Destroyer, cioè un gioco in cui eh, si spara agli alieni mm. eh, vi faccio vedere come prima cosa già il gioco finito così ve lo, lo, lo, lo guardiamo insieme eh, e, ehm, e poi proviamo a vedere i vari passaggi quindi adesso ho caricato il gioco senza commentare, senza farlo vedere più di tanto eh, ecco questo è il giochino che, che eh, possiamo realizzare allora il puntino in alto sulla prima riga, questo qua in alto, sono io, siete voi, la vostra astronave, che comandate inclinando da un lato o dall'altro la schedina, il microbit. Quindi man mano che lo inclino, lui lo su si sposta, se lo inclino a destra si sposta a destra, se lo inclino a sinistra si sposta a sinistra. Il puntino in basso invece, questo qua, si muove da solo ed è il nostro nemico, diciamo così l'alieno che stiamo cercando di distruggere per distruggerlo come facciamo? beh, premendo il tasto A del microbit spariamo un laser quindi spariamo un raggio laser che... ops, scusate, ho premuto il set dietro per sbaglio eh, un spariamo un raggio laser che può colpire o non colpire il nemico se non lo colpisce, come in questo caso compare un simbolo di teschio per dire che abbiamo sbagliato se lo colpisce, adesso bisognerebbe riuscire a colpirlo almeno una volta, mi dice il punteggio, 1, 2, eh, eccetera, quante volte l'ho colpito, mi dà il punteggio. Quindi io sposto il mio personaggio inclinando il microbit, l'alieno eh, si sposta da solo in modo casuale e il, la pressione del tasto A crea un'animazione di uno spar di un laser e poi il controllo del punteggio. Questo è il gioco che, che possiamo realizzare, eh, se ci ragioniamo lo si può realizzare eh, con vari passaggi, no? il primo passaggio potrebbe essere semplicemente eh, pilotare l'astronave mia, quindi eh, avere un singolo pixel che si sposta quando io inclino il in microbit a destra il pixel, il led si sposta di una colonna a destra, quando lo inclino a sinistra si sposta di una colonna a sinistra eh, e questo si può ottenere ad esempio con un primo programma eh, che semplicemente è una cosa di questo genere eh, imposto, accendo un certo pixel nella riga 0 a una certa colonna posizione, la, mia, la posizione del mio, della mia astronave con luminosità massima, luminosità 9 eh, questa posizione iniziale viene inizializzata al valore pari a 2 e col valore pari a 2 eh, significa la casellina centrale, eh, chiaramente quella del, de, del microbit, in cui eh, la colonna 0, 1, 2, 3, 4, il 2 è la colonna centrale. Eh, fatto questo, eh, quindi acceso, acceso il, il, il pixel, eh, vado a controllare se l'utente ha inclinato verso destra o verso sinistra l'accelerometro. Quindi andando a leggere il cerometro scopro se ho inclinato verso destra o verso sinistra. Qui uso getx per trovare la componente dell'accelerazione lungo l'asse x. Se è maggiore di un certo valore vuol dire che l'ho eh, inclinato a destra. Se è minore di un certo valore negativo eh, allora vuol dire che l'ho inclinato verso sinistra. Questo valore ho per tentativi, diciamo così, impostato 15. Chiaramente più è piccolo questo valore, più sarà sensibile ai movimenti. Se lo mettete troppo piccolo diventa anche molto difficile da controllare perché anche una piccola inclinazione viene presa per far spostare ehm, l'elemento se invece è più grande chiaramente dovreste inclinare maggiormente il microbit prima di poter diciamo così, spostare il, le, la vostra astronave ehm, e poi se eh, devo spostarmi a sinistra decremento di 1 la posizione ovviamente a patto che la posizione sia positiva quindi non sono già sulla prima colonna se invece devo spostarmi a destra eh, mi sposto a destra di una colonna purché non sia già sulla prima colonna stessa in tutto questo ciclo c'è ancora un elemento importante che è la pausa perché altrimenti se non fate una pausa eh, quindi non mettete uno slip a un certo punto appena inclinate il, il microbit il puntino va pum, immediatamente a, tutto a destra e non riuscite minimamente a controllarlo perché è troppo diciamo, veloce il tempo di reazione quindi dobbiamo rallentare il tempo di reazione eh, il secondo passaggio è quello della, eh, dello sparo eh, e quindi nel momento in cui premo il bottone A eh, faccio in modo che la stronave spari un certo raggio allora questo qua è puramente un effetto visivo, non ha nessun tipo di logica eh, io l'ho provato a ottenere ad esempio con una funzione no, che ho chiamato raggio che semplicemente mi fa questo effetto visivo eh, poi potete andarvi a studiare il codice ma di fatto vedete che fa, vario la Y da 1 a 5 e quindi accendo dei pixel che sono tutti sotto la posizione in cui si trova l'astronave, a y che si incrementano, a ordinate che si incrementano, quindi diciamo, di fatto sto accendendo tutti i pixel sotto l'astronave uno dopo l'altro in verticale. Prima li accendo alla luminosità massima, poi li accendo a metà luminosità e poi li spengo per dare l'effetto del raggio, raggio che scende metto anche un minimo di pausa per, per dare tempo all'occhio umano no, di vedere il fatto che questi pixel stanno scendendo altrimenti sembrerebbe un flash unico e non si vedrebbe il senso della direzione qui uno si può immaginare diciamo l'effetto grafico come vuole a me è venuto così già fatto, e ha quell'effetto che abbiamo, ehm, abbiamo visto prima qua vedete, adesso sapendo com'è fatto forse lo si può riconoscere vedete che scende giù, sono i pixel che scendono verso il basso, eh, con questa distanza di 20 millisecondi, adesso qua in telecamera forse non si riesce a vedere il fatto che eh, ci sono due, due onde, praticamente una di luminosità forte e una di luminosità più debole prima di, di spegnere il raggio lo stesso. Il raggio stesso. Eh, poi il terzo passaggio eh, è quello di aggiungere al nostro programmino il terzo passaggio è quello di aggiungere anche il movimento dell'alieno eh, che semplicemente funzionerà esattamente come funzionava eh, la mia astronave, nel senso che si incrementa o si decrementa in una posizione con la differenza che sta sull'ultima riga e non sulla prima e che il movimento è generato in modo casuale, in modo random, eh, un modo possibile di implementarlo, io l'ho preparato qua eh, e qua. Innanzitutto mi chiedo ad ogni, ad ogni iterazione se devo spostare l'alieno oppure no quindi c'è una certa probabilità che lui si muova e una certa probabilità che rimanga fermo di fatto uh, se decido che si muove deciderò se si muove verso destra oppure verso sinistra mm. uh, e in questo punto, in questo caso incremento oppure decremento la posizione dell'alieno stesso se è verso sinistra o se è verso destra uh, se è verso sinistra lo decremento se invece è verso destra lo, uh, lo incrementerò di una unità e, e, e questo fa, eh, mi dà no, il movimento come avevamo già visto prima, eh, casuale dell'alieno che è qua sull'ultima riga che decide: a un certo punto, sta un po' sta fermo, un po' si sposta verso destra, un po' a sinistra, e oscilla così. Adesso qui sembra che sia affezionato al lato sinistro della scheda, ma non c'è nessun motivo particolare, eh, semplicemente ogni volta decide se muoversi oppure, oppure se spostarsi di una casella destra oppure di una casella sinistra. E quindi abbiamo tutti gli elementi che servono tranne eh, l'ultimo che è quello di eh, andare a contare i punti e quindi è semplice perché quando il raggio laser colpisce l'alieno guadagniamo un punto in più, quando invece il raggio laser manca l'alieno azzeriamo il punteggio e quindi mostriamo un'icona, no? il teschio per dire che abbiamo sbagliato e poi e poi ehm, il punteggio riparte da zero quindi è molto difficile fare punteggi alti perché basta sbagliare una volta e dovete ricominciare da capo questo ovviamente a livello di codice è la, la modifica è più semplice perché quando l'utente preme il tasto A per lo sparo cosa faccio? Beh, prima di tutto l'effetto scenico disegno il raggio che scende con la funzione che abbiamo visto prima e poi vado a controllare se la posizione in cui si trovava il mio personaggio è uguale alla posizione in cui si trovava l'alieno, allora ho fatto dei punti, eh, incremento il punteggio e mostro il punteggio che ho fatto, altrimenti eh, ho perso tutto, quindi a zero il punteggio, questo else vuol dire che io ho sparato, ma la mia posizione era diversa dalla posizione dell'alieno, e quindi eh, ho mancato l'alieno, perdo tutti i punti e viene mostrata l'immagine per dire che ho perso la partita, e ovviamente alla zero il display e posso ricominciare la partita nuova sempre diciamo così con le stesse regole quindi questo è un pochino eh, eh, diciamo il, il punto d'arrivo, è un programmino di 50-60 righe eh, però eh, potendolo testare su una, su una schedina elettronica possiamo poi portarlo a spasso eh, giocarci tranquillamente sapendo almeno che è molto semplice ma l'abbiamo costruito, diciamo così, da zero, eh, interamente noi, usando direttamente un microcontrollore e quell'hardware. Mm? Eh, se volete fare esperimenti di questo genere, eh, come abbiamo visto all'inizio delle slide, su internet ci sono eh, centinaia diciamo così, di schede diverse, a, a qualche decina di euro ciascuna, si possono diciamo così, acquistare, eh, collegare al vostro computer, programmare in Python e quindi inventarvi il vostro gioco, il, gio il videogioco, diciamo così, da giocare una persona sola, da giocare due persone usando la radio oppure avere dei sensori che vadano diciamo così, ad automatizzare qualche cosa nella vostra casa, nella vostra stanza eh, trovate veramente moltissime anche idee eh, sia di tipo ludico, di giochi, sia di tipo di automazione, sia eh, anche di tipo artistico quindi c'è la musica, la possibilità di disegnare eccetera trovate molte ispirazioni su questi siti no, che abbiamo linkato all'inizio che sono legati al microbeam ma anche ad Afruit come vi dicevo è un'ampissima un offerta di prodotti di tipo educativo eh, usando le conoscenze che abbiamo di Python come vedete programmini non troppo complicati bisogna un pochino entrare nella logica di programmare un microcontrollore a ciclo unico eh, al fatto di non avere un debugger, qui non ve l'ho fatto vedere per ragioni di tempo, ma se io facessi un errore di sintassi qua nel codice eh, il messaggio d'errore me lo scrive qui, quindi farebbe uno scrolling molto lento lettera per lettera che mi dice errore alla linea 7 due punti name error e cose di questo genere, no? è abbastanza frustrante diciamo così, sviluppare così, è molto più comodo avere il debugger per sviluppare su PC, ma quando lavoriamo in un ambiente limitato come sono queste schede, chiaramente eh, dobbiamo diciamo così, pagare il prezzo eh, della, della eh, minor sofisticazione dell'ambiente di sviluppo, ma, e quindi una maggior difficoltà da parte nostra, ma sicuramente diciamo così, dà anche una certa soddisfazione poter avere eh, il programma che funziona direttamente su questa scheda. Va bene, spero anche qua di avervi interessato su questo nuovo aspetto della programmazione e arrivederci alla prossima puntata.